Buongiorno a tutti, allora io sono molto contento di continuare questa nostra ricognizione sul tema del desiderio, eh, avendo due ospiti che anche nei loro ultimi romanzi hanno trattato questo aspetto, eh, però noi con loro abbiamo pensato che fosse interessante parlare del tema della vocazione, eh, sia in senso laico che, che in senso spirituale, perché la vocazione ha molto a che vedere con il desiderio. E quindi ringrazio tanto Enrico Galliano per essere qui con noi. Enrico Galliano è uno scrittore, e un insegnante di scuola media, ma insomma notissimo come scrittore, sono numerosi i suoi romanzi e, e, e insieme a noi c'è anche Don Alberto Ravagnani, sacerdote scrittore anche lui da poco da pochissimo è uscito il suo, primo, il suo primo romanzo che è La tua vita e la mia. Il romanzo di Enrico si chiama invece Felici contro il mondo e, e dunque il tema della vocazione, probabilmente io mi auguro che vi sia capitato di vivere quei momenti in cui avete l'impressione che le vostre vocazioni si stiano realizzando e ti senti come se, insomma, come se avessero costruito il mondo proprio tutto per te e ti sembra tutto limpido e trasparente, eh, sono momenti incantevoli, non sono tanti, Credo, nella vita a volte non sono durevoli, um, però vanno inseguiti. Quando li vivi poi hai desiderio anche di continuare a coltivarli. Um, e hanno molto a che vedere con il desiderio, perché ti danno il senso di un compimento, al quale uh, che hai inseguito lungamente. Allora io vorrei partire da una frase in realtà che è legata al desiderio e che è dentro al libro di Enrico Galliano, perché noi durante tutto questo festival abbiamo detto di slanciarsi contro il desiderio, andare a coglierlo, andare a inseguirlo, cercare di stanarlo, e invece Enrico a un certo punto i suoi personaggi scrivono che bisogna stare attenti con il desiderio perché potrebbe fare lo scherzo di avverarsi. Quindi questo è completamente opposto a quello che noi abbiamo cercato, però guarda come siamo democratici, ti abbiamo invitato lo stesso. Grazie, grazie. Grazie soprattutto a voi che siete così tanti stasera. Eh, qui vedo anche tanti uomini, ma è perché l'orario è perfetto per la partita che poi arriva? Eh, per, per quello? Beccato, ok? Benissimo. <ride> Giusto. Allora... Eh, è gioia che dice questa cosa qua, perché si trova in una situazione in cui all'improvviso un desiderio le, le si avvera, no? Forse il più grande che aveva le si avvera, però questo comporta un sacco di... Io, io penso che due parole della nostra lingua italiana siano sinonimi anche se noi non ce ne rendiamo conto, e sono la parola felicità e la parola fragilità. Cioè è solo quando davvero riesci ad essere... Molto, molto, molto felice che percepisci anche esattamente quanto tu sei fragile, quanto tu sei frangibile proprio, ti puoi rompere da un momento all'altro. A volte proprio a causa della felicità che hai conquistato. Io questa cosa qua l'ho scoperta, mio malgrado, senza volerlo, senza... Eh, la, la, alle 21 e 30... E 39, non mi ricordo, 21 e 39 del 12 dicembre 2016, quando ho toccato il massimo punto della felicità che avessi mai provato in tutta la mia vita, e contemporaneamente è arrivata anche il massimo della fragilità, perché era successo che da qualche secondo era uscita questa bambina dalla pancia della mia compagna. Io avevo la camicia tutta mezza strappata perché mia compagna, mentre spingeva. Diciamo non è stata molto gentile con me. Ha un attimo infierito, ma non è lì che mi sono sentito fragile, eh? Un po' più tardi. Mi sono sentito fragile proprio dopo che è uscita, perché eh, questa bambina, dopo pochi secondi, ha assunto un colore strano, no? E, e vedevo i medici tutti preoccupati. E a un certo punto sento dire da, da uno, il, il, il suo pediatra, dire... Questa bambina non respira, ed era blu. Con la mamma di là che mi guardava, no? Era tutta sconvolta ancora, e mi fa, com'è, tutto bene, vero? E io, certo, perfetto, guarda, non è mai stata mai... Boh, è durata, credo, tra i 30 secondi e i 40 secondi questa, questo momento qua, ma sono stati, credo, io 5 anni di vita sono andati lì, quella sera avevo i capelli più bianchi dei tuoi, li ho tinti adesso, infatti. Ed è stato esattamente questo: sentire il massimo della, della felicità e contemporaneamente il massimo della mia fragilità. Ho pensato, se succede qualcosa, io mi, io mi rompo definitivamente, io sarò rotto per sempre dopo. Chi mi aggiusterà dopo se succede questa cosa qua? Che non mi aspettavo perché non te l'aspetti, non te l'aspetti. Neanche se te lo dicono che può succedere, te lo aspetti. E poi fortunatamente dopo 40 secondi circa una sberla, non so cosa ha fatto, perché ho sentito uno sciac. Io, eh, facevano come i giocatori della Danimarca, no? erano tutti intorno a sta bambina io non vedevo niente, cercavo di intruffolarmi lì per capire cosa succedeva, ma loro mi, mi, mi, mi spingevano fuori, non volevano che vedessi. Con una sberla hai sentito la bambina tossire e poi mettersi a piangere e vedere il pediatra che ha fatto a ah, lui un sospiro di sollievo così. E anche io ovviamente, e lì ho veramente sentito quanto fossi aggiustato adesso e, e, e felice contemporaneamente. E' eh no, effettivamente è vero, la felicità espone anche molto alle fragilità, tu tra l'altro Don Alberto eh, hai un oratorio, tantissimi ragazzi a Busto Silvio di cui ti occupi, ragazzi di età varia, ma penso che il tema della fragilità e della ricerca della felicità, sicuramente con loro lo vivrai fortemente, perché poi quella è l'età in cui uno desidererebbe trovare la propria via, essere felice, però sente anche tante fragilità che lo contrastano. Eh, eh, vorrei chiederti, eh, vorrei restare su questo stesso tema del fragile e del felice, eh, chiedendoti intanto in relazione a te stesso e un po' alla tua vocazione, se tu nel momento in cui hai centrato la tua vocazione hai avuto l'impressione di essere, come dice Enrico, sì molto felice, ma anche eh, di scoprire una fragilità in più che magari prima non sapevi di avere e che a volte è anche molto utile però per relazionarsi con le persone. E poi volevo chiederti invece se c'è un modo per curare le fragilità di questi, dei, dei, dei ragazzi che ti vengono magari a domandare che cosa devo fare, che cosa scelgo, dove vado? Una domanda un po' ampia, mi rendo conto. Poca roba. Buonasera a tutti. È un piacere per me essere qui. Torino è una delle città che preferisco, Prima del Covid, tutto questo tran, tran ci venivo molto spesso perché ho tanti amici, per cui quindi, gli amici che ho a Torino mi hanno fatto diventare amica la città. Quindi è un piacere tornare. Questo tema per me è il tema della vita, perché io ho sentito, trovato la mia vocazione nel momento in cui ho sentito e patito la mia fragilità. Avevo 17 anni, ero in montagna, in oratorio, il Don. I miei amici, gli educatori, insomma quel gran bellissimo contesto che sono le vacanze con l'oratorio e um, ero un ragazzo molto diverso rispetto a come sono adesso, ero piuttosto insicuro, eh, un po' chiuso, eh, molto timido. Mm, avevo tanto dentro di me, tanti talenti, tante capacità, tanto tanto, però eh, era come se non riuscissi ancora a trovare una strada, un modo per poter esprimere tutto questo. E questo blocco mi faceva essere triste, ma non capivo esattamente dove fosse il bandolo della matassa. Tutto quanto però eh, ha avuto un momento di svolta il giorno in cui io eh, mi sono mh, per la prima volta reso conto delle fragilità che mi portavo dentro. Eravamo lì a, a fare una riflessione con il Don, il tema del, della giornata era la delusione, si parlava di questo. Abbiamo letto un testo di Fabio Volo in cui parlava, era una lettera al padre morto, diceva che eh, suo padre lo aveva deluso perché non gli aveva voluto abbastanza bene, o perlomeno non nel modo in cui si aspettava. Suo padre era morto e, e non era mai riuscito a dirgli certe cose. Questa lettera era un modo per, eh, alla fine, mh, poter chiudere i conti, non solo col padre, ma anche con se stesso. E, beh, leggere queste parole eh, è stato un pugno, perché mi ha messo di fronte a me stesso. Quel racconto, in realtà, l'ho sentito pronunciare da me. Eh, la mia coscienza mi diceva, guarda, che in realtà anche tu, hai questa fragilità, anche tu sei ferito in questo modo. E, e mi si è aperto il cuore, la ferita che da tempo c'era dentro di me si è aperta, ha sanguinato, ha fatto un male cane e mi sono scoperto fragile. A quel punto però è venuto il bello. Sono andato a confessarmi dal Don che tra l'altro eh, aveva raccontato un po' della sua esperienza, della sua adolescenza e anche lui aveva raccontato una storia analoga a quella di Fabio Volo, analoga anche alla mia. Per cui mi sono sentito molto ascoltato. Bene, mi sono confessato e ho tirato fuori tutto quello che non avevo mai tirato fuori in 17 anni di vita. Ma nel momento in cui io avevo tutto il diritto di sentirmi a terra, triste, mh, confuso, deluso, contuso, eh, mi sono scoperto pieno. Eh, tirando fuori tutto questo dolore, questa fragilità, eh, da quella ferita è entrato qualcos'altro che in quel momento io percepivo come amore. Ho confessato di non sentirmi amato e mi sono scoperto amato io quello un po' dopo l'ho chiamato Dio eh, da quella ferita eh, che è stata una feritoia eh, attraverso cui Dio si è fatto strada dentro di me io sono cambiato io ho trovato la mia vocazione mi sono scoperto fragile e in quel momento io ho, eh, mi sono dato la possibilità di essere felice eh, c'è una bella parabola di Gesù nel Vangelo eh, in cui dice che il seme caduto in terra ha bisogno di morire per diventare fecondo c'è bisogno di morire un po', di sperimentare la fragilità per aprirsi alla fecondità. Ehm, felicità, fecondità in latino sono uguali, Felix in latino veniva utilizzato per indicare la fecondità degli alberi, gli alberi da frutto erano alberi, Felix, Felices. Ehm, e, e quindi appunto per aprirsi alla fecondità della vita, alla felicità della vita, c'è bisogno di fare come il semino, morire, macerare un pochino. Quindi io. Per la mia esperienza personale le mie ferite sono sempre state estremamente feconde e lo sono tuttora. In oratorio ho ragazzi eh, che come tutti i ragazzi eh, affrontano la vita e eh, devono fare i conti anche con gli incidenti di percorso, con le botte che la vita gli ha dato. Ecco, ehm, l'unico modo per affrontare le fragilità credo che sia quella di comprenderle proprio in senso letterale, proprio, abbracciarle eh, e ricoprirle di amore, far capire, far sentire a queste persone che le fragilità non sono un problema da eliminare, ma bisogna entrarci dentro, cioè bisogna passare da lì, se passi per lì, eh, per quelle fragilità che in fondo rivelano che tu sei amabile, non scarso, scadente, debole, amabile. Ecco in oratorio... Eh, Bambi adesso c'è l'oratore estivo, no? Eh, un sacco di bambini, un macello, e, e la classica scena è questa qui, Ci sono i bambinetti, quelli bravi, perfetti, quelli eh, da dieci e lodi in tutto, che giocano a calcio, sono bravi, sono educati, e poi sono quelli un po', po' scalcagnati, no? quelli vabbè, che non rispettano una regola, dicono le parolacce, si azzuffano appena li, non, non li guardi, un disastro. Io mi sento di voler più bene a quelli più, più, ecco, meno bravi quelli più fragili, appunto perché la fragilità è un appello alla cura, a prendersi cura e quindi a eh, questi ragazzi che sono molto fragili penso che l'antidoto alla fragilità sia l'amore, perché se sono ricoperte d'amore le ferite allora diventano eh, spazi di, di fecondità e quindi di felicità allora. Direi che da insegnante Enrico è per forza d'accordissimo, però volevo anche chiederti una, poi fai pure la riflessione che, che, che ritieni insomma, sulle parole di Alberto. Um, però volevo inserire anche un altro tema che rispetto alla vocazione eh, ha, suo, ha un suo valore che è quello della paura, perché a volte quando ti scopri felice che quindi come hai detto tu sarebbe un bel viatico per fare il salto eh, ti frega un'altra cosa, ti frega il fatto che hai, hai paura di scoprire quella fragilità lì ed è difficile pensare che quando ti senti così esposto in realtà sei sulla strada giusta sì, però ci dimentichiamo spesso di quanto la paura possa essere buona eh, per chi ha visto la serie TV Scrubs, adesso la alzo ancora di più, tu con il latino, ma io voglio andare ancora più in alto. Scrubs. C'è quella puntata dove il dottor Cox dice a JD guarda che la paura è buona. Perché la paura ti tiene vivo. E finché hai paura vuol dire che sei vivo. Ricordatelo. E adesso si, sì, faccio veramente il professore. Ricordiamoci anche che per gli antichi greci il dio Phobos è figlio di Afrodite e di Ares, è figlio della dea della bellezza e dell'amore e del dio della guerra. No? Quindi, in qualche modo, quando sentiamo questa paura arrivare, dobbiamo essere... Certo spaventati, e non bisogna reprimerla, non, non bisogna, bisogna nasconderla, bisogna, ma ricordarci anche che la paura è il primo segno che dobbiamo combattere per ciò che amiamo, che c'è qualcosa a cui teniamo davvero dall'altra parte. È per quello che arriva la paura. Ricordarci appunto che oltre, oltre la paura, oltre quel passo lì che non, non sai se fare, oltre quella fragilità che non sai se attraversare, come diceva Alberto, c'è proprio quello che desideri, cioè la, forse la tua vocazione, molto spesso è quello. Eh? E, e, e, lì c'è proprio lo spauracchio più totale, la fobia più grande è proprio quella, nel, nel, nell'incontrare se stessi, nell'incontrare chi, chi vogliamo essere. È quello che ci fa poi procrastinare no? le decisioni, che ci fa fare altre cose, e, perché poi siamo tutti molto bravi a mascherare le nostre paure con la... La chiamiamo, non so, il buonsenso. Ecco, il buonsenso è la perfetta maschera di carnevale per la paura. E no, però, se faccio così, no, meglio fare così con calma che... No, è, è un grande, è il rischio più grande questo, quello di sottrarsi al rischio di, di guardarla negli occhi la paura. E non sto dicendo che sia una sensazione bella, piacevole, anzi, anzi, io... Ho vissuto per molti anni con un sacco di paura, ma a un certo punto mi sono fermato e ho detto cavolo, ma io non sono felice. Perché non sono felice? E non sono neanche spaventato, sono tranquillo. Come mai non sono felice pur essendo tranquillo, pacifico, la mia vita, la mia amicizia, una, una, una fidanzata? Era tutto tranquillo, ma sentivo che non è, cioè mancava qualcosa che... e, e quel, quel qualcosa era sia naturalmente poi inseguire la mia vocazione, ma quel qualcosa era proprio, non, è, è troppo tempo che non ho più paura di niente. E se non hai più paura significa che non ti sei più messo in gioco, che non hai più partite importanti da giocare, che non hai più, no, dei fiumi da guardare per andare a vedere cosa c'è dall'altra parte, ed è questo il peccato più grande che si possa fare, credo. E Tu, Don Alberto, che hai. da quando hai iniziato a stare su YouTube, adesso hai una quantità incredibile di visualizzazioni, veramente una roba, adesso io i numeri non li so neanche dire però eh, rispetto alla paura tu hai raccontato ho letto delle tue interviste dove dici che hai iniziato a farlo con molta spontaneità poi hai visto crescere questi numeri, crescere enormemente adesso sei seguitissimo, ti viene un po' l'ansia da prestazione o l'ansia da perfezione forse Cioè ah, accidenti, adesso che tutta questa gente mi guarda devo farlo proprio bene e magari ti sembra di aver perso un po' non so, lo spirito di, con, con lo slancio con cui lo facevi inizialmente io sono perfezionista questo è uno dei miei tanti difetti per cui eh, vorrei che vorrei essere perfetto forse per bilanciare eh, le mie fragilità le mie, insomma, i miei limiti sono molto limitato e quindi per compensare vorrei che tutto fosse eh, al top nella mia vita ma ovviamente non è così eh, effettivamente ho iniziato sull'onda dell'entusiasmo senza pretese veramente eh, c'è il covid l'oratorio chiude i ragazzi sono a casa, eh, quindi non c'è niente da fare, facciamo dei video così se li guardano e possono pensare qualcosina. Bene, dopo questo inizio senza pretese, eh, tutto quanto è arrivato in maniera assolutamente inaspettata e io non ho fatto altro che assecondare quello che, quello che mi stava capitando. Ci sono stati dei momenti, in cui mh, non tanto l'ansia da prestazione, quanto invece eh, la mania di perfezionismo eh, mh, mi ha un attimino condizionato, sì. Eh, credo che boh, possa capitare in tanti ambiti della vita. D'altra parte, però, nel momento in cui... Eh, cioè, poi arriva un punto in cui uno fa i conti con la realtà, no? Cioè, dice... Fai conti con le tue forze, col il tuo tempo, con i tuoi limiti, con la tua vocazione, cioè cosa sei chiamato a fare e, e, e poi fai un sano esercizio di realtà, per cui torni coi piedi per terra e esci un po' dalla tua testa, dai, dai tuoi ideali e, e provi a considerare quello che c'è davanti, quello che stai vivendo. E io mi sono reso conto, ho fatto un po' di conversioni eh, anche a livello di comunicazione, a livello di, di progettualità rispetto ai social, per cui ho cambiato tante volte indirizzo nel tentativo di assecondare la realtà. Ecco appunto, e credo che cioè, il punto sia questo. Fare in modo che non sia eh, solo il proprio ideale a muovere quello che stiamo facendo, eh, ma in, che sia bilanciato da eh, una mh, interpretazione, comprensione, ponderata della realtà. Cioè, per stare sul tema della vocazione, Dio ci chiama, eh, io dico Dio, <ride> ognuno dice quello che vuole, eh, nella realtà attraverso la realtà, eh, attraverso la nostra coscienza che parla, che va considerata, ma attraverso la vita degli altri, attraverso le circostanze. Cioè, la vita è vocazione. Io posso avere anche le maniere di perfezionismo più grandi, ma ammetti che un giorno, non so, eh, Google impazzisce, mi chiude il canale e io video non li faccio più, e cos'è? Allora vuol dire che ho sbagliato tutto, eh, mi impunto, non lo so, troverò un'altra possibilità. Cioè, tento di considerare la realtà, eh, la metto in dialogo con la mia coscienza e lì a quel punto si fa strada la mia vocazione. Ah, è bella questa cosa di assecondare la realtà eh, che ti rilancio perché mi ha fatto venire in mente una frase che a me piace tanto e su cui mi arrovello tanto, è una frase di Kafka dove lui dice «Nella lotta tra te e il mondo, cerca di assecondare il mondo» che è una cosa molto controtendenza in realtà perché uno nella propria lotta contro il mondo vorrebbe tonificare se stesso, no? Però è interessante rispetto a quello che tu dicevi sull'assecondare la realtà. Tu che dell'essere contro nei tuoi libri ne parli, tant'è che il titolo del tuo ultimo libro è proprio su questo. Secondo te Kafka sta dicendo una cosa giusta, asseconda il mondo, nella lotta tra te e il mondo, o no? No, è sbagliatissimo, devi invece... Ma sai che io pensavo fosse di Frank Zappa, non di Frank, Frank Franz Ma Kafka? Perché in realtà è stata ricitata... Molte volte da Zappa, ma per un problema di, di, di consonanza. Oh, Tutte le mie centenze no, stanno crollando. arriva dai diari. <ride> Come quando mi ha detto l'altro giorno che colluttorio si scrive con una T sola. Lo sapevate? Collutorio si dice. Eh, sono fatti i fenomeni. Oh, sì, sì, lo sapevo, perché tutti è impossibile che lo sappia. Comunque... <ride> però no, è, è Kafka dai diari. Però, secondo me, anche Zappa l'avrà usata. Sì, sì, sì. Io sono sicuro. di Zappa sono sicuro, però meglio, meglio così... Quando la citerò d'ora in poi farò... era eh, detto... È molto kafkiano, questo kafkian chi eh? allora, sì, è? Sì, l'essere contro è... In realtà, credo, un, una sorta di bisogno che ho... Qualcosa che mi nasce da molto nel profondo, non so bene da dove, dovrei forse andare da, da qualcuno che me lo è, però ho, ho sempre sentito che, che fosse la strada giusta, come dire, no? quando tutti cercano di dire una cosa, io mi sposto dall'altra parte, per istinto proprio. E quella cosa che dicevi tu prima, dello studente bravo, per esempio, io eh, la provo nel mio lavoro, perché istintivamente sono come dire, quasi sedotto, proprio attratto, mi, mi, sempre portato verso quegli studenti che tutti gli altri magari tendono a dire «No, questo è un caso disperato, non se ne può più». No? Invece quello diventa il mio subito preferito, eh, istintivamente, eh, perché ho anche constatato poi negli anni, oltre all'istinto, anche la ragione mi, mi ha supportato, che poi sono quelli che hanno qualcosa in più. Proprio quelli che all'inizio ti sembrano i casi più disperati, più, eh, sono quelli che dentro hanno portano un mondo proprio che gli altri non riescono neanche a vedere molto spesso, non riescono neanche a, a, a comprendere e che in qualche modo si mostrerà forse dopo. E poi ancora di più sono anche di solito quelli che dopo dieci anni, magari quindici anni, ancora ti scrivono i messaggini, no? ti, ti fanno vedere le foto mentre fanno in viaggio. Ti... L'altro giorno uno mi ha, mi ha scritto perché sta male, vuole parlarmi prima di partire per un viaggio. Bo, questo per dire insomma che eh, l'essere contro credo che a maggior ragione oggi serva, eh, in, questa, proprio in questa attualità qua, perché vabbè, caso molto attuale che mi riguarda in modo molto personale ma poi lo posso anche allargare, c'è stato questo sciopero no, del, del magazzino dei libri dove, di logistica dove arrivano tutti i libri in tutta Italia e le, ragioni, le ragioni dello sciopero, ora allora vabbè, a parte la cosa che è successa a me, ma io penso agli operai, molti di quegli operai stavano scioperando, mi sono informato, sono... perché uno dei motivi è che hanno acquistato questa macchina che ne licenzierà decine adesso. Cioè, questa macchina nuova che farà il lavoro di molti di loro, e quindi torniamo in qualche modo al vecchio luddismo. No? il ludismo è questa, questa cosa che nella prima rivoluzione industriale distruggevano le macchine perché licenziavano gli operai, no? E questa, e questa cosa qua si, si sta... sta di, oh, hanno, hanno appena brevettato un algoritmo, ragazzi, un'applicazione. Un Chi è insegnante di lettere qua? Colleghi di lettere, palesatevi, preparatevi. Adesso cosa vi sto per dire? C'è questa applicazione che tu gli passi il testo no, al computer in Word... Un testo di un tema, quindi può essere anche un testo narrativo, argomentato e lo sa correggere come un prof. È talmente sofisticato. Sì, hanno fatto la prova e hanno visto che i voti, e la media dei voti è la stessa dei prof umani. Saremmo licenziati anche noi da, da un algoritmo, ragazzi. Ma chi si salverà da questa, da questa cosa? Chi nel futuro saprà sopravvivere a questo, a questo progresso? Chi saprà pensare diverso chi fin da piccolo sarà stato allenato a, a, a cercare di, di tenere il più vivo possibile il proprio lato umano e irriproducibile da nessuna macchina chi quindi saprà pensare in modo creativo anche la scienza, anche la matematica anche quelle, quelle discipline lì si possono pensare in modo creativo e questo significa secondo me andare contro cioè questa come io sento questa corrente appunto che ci spinge a essere tutti uguali e io penso che nel, nel mondo che ci aspetta, soprattutto dopo questo anno e mezzo, chi invece saprà eh, venirne fuori, salvarsi, sarà chi sa stare fuori da questa corrente. Eh, Sull'opporre resistenza e sui personaggi che stanno un po' fuori dalla corrente, il, il tuo libro, che mi incuriosirebbe anche sentirti un po' parlare del tuo libro, visto che è il tuo esordio, poi parliamo anche del libro di Enrico, che è tutt'altro che un esordio, ma no, per, per, per correttezza. Bravo, bravo sì. <ride> Marco Condicio. Ti, ti cronometro. eh va Perché è una storia di amicizia e c'è un ragazzo apparentemente un po' più centrato e invece un altro che vive una marginalità diversa. Sono interessanti entrambi. Che è la classica storia che eh, ricevo stando in oratorio, dove ho quelli dell'oratorio, quelli bravi, eh, e poi quelli di fuori, quelli che vengono dal parchetto, dalla periferia, dall'altro quartiere rumorosi, sgangherati, un po' drogatelli, insomma, ok. E io sono convinto che il problema principale che debba affrontare la sfida più grande che ho come prete è riuscire a creare amicizia, a creare fraternità, eh, soprattutto tra le persone più diverse. Credo che l'amore eh, possa compiere questo grande miracolo, comporre le differenze, farle stare insieme. E l'oratorio vedo che può essere un, e eh, lo dico qui dove l'oratorio così come lo conosciamo è nato, eh, la cerniera tra mondi diversi, il posto dove le differenze non sono un problema, un ostacolo, all'incontro, ma anzi una risorsa. C'è Federico, brava famiglia, liceo classico, oratorio, Riccardo, eh, famiglie disastrata in esistenze, percorso turbolento, non va manco a scuola, eh, si scontrano eh, per um, varie questioni e poi si incontrano. E a questo punto ehm, deve nascere qualcosa, cioè... Sono messi lì lì alle strette con loro stessi e devono capire cosa fare. Si sono resi conto che l'altra persona non è un nemico, ma è un potenziale amico, a patto che però lo si accolga come tale. Una delle cose, delle grazie più grandi che ho ricevuto nella vita è capire che l'amicizia è un dono, che gli amici non si scelgono, secondo me, o, me, ma, o meglio, si riconoscono, si ricevono. E poi Limite scegli di investire in questi rapporti, ma nessuno può dire che. Ah, ti ho scelto io, eh, sono stato bravo io, perché siamo amici, devi la, mia, la tua amicizia a me, insomma. Eh, gli amici sono una grazia che va al di là di quello che possiamo fare. Eh, poi, come ogni dono, eh, ce l'hai in mano e devi decidere se farlo cadere per terra, metterlo da parte, dimenticarlo, oppure eh, aprirlo, scartarlo, goderne e farlo diventare un principio di, di, di arricchimento della tua esistenza. Questa storia di amicizia... Eh, in qualche modo vuole essere una storia che eh, azzanni le questioni più, più essenziali della vita. Cioè, io da diciassettenne vivevo quelle cose come il cuore pulsante della mia esistenza. Cioè, lì, lì mi appassionavo, eh, attorno a quegli argomenti ero innamorato. L'esperienza di conoscenza più verde di, di me è accaduta attorno ai temi che tratto dal libro e pensando ai ragazzi che ho davanti ho detto di cosa parlo parlo di quello che può scaldare il cuore di un ragazzo in questo momento che possa accendergli meglio di sé e credo che l'amicizia sia l'ingrediente fondamentale che per essere eh, felici nella vita bisogna essere amici e senza l'amicizia eh, questa felicità eh, rischia di essere eh, altro soddisfazione, realizzazione, eh, successo ma eh, senza qualcuno che la, con cui condividerla beh, eh, rischi di, di, di essere solo e se sei solo eh, non puoi essere felice. E tra l'altro nel, nel romanzo chiaramente ci sono dei riferimenti anche alla Bibbia perché poi c'è un sacerdote che, eh, che è anche una figura illuminante rispetto a questi ragazzi però invece c'è un certo punto, metti un pezzettino brevissimo di Vangelo di Giovanni in bocca a un altro ragazzo che dice vieni e vedi che è, beh, è, è una splendida frase che dice Filippo a Natanaele nella Bibbia quando Filippo dice eh, hanno trovato Gesù il profeta qua e là e lo dice a questo Natanaele Natanaele dice no ma guarda se è di Nazareth no perché nulla di buono viene da Nazareth e quello gli dice vieni e vedi. Alla fine è un po' questo quello che vedi in oratorio cioè è che attraverso l'esperienza i ragazzi riescono a andare e vedere che cosa c'è dietro a allo stereotipo, cioè si leggono anche un po' per stereotipi tra loro in oratorio e l'oratorio serve anche a smantellare queste, queste finte armature è sempre così, questo è il dramma della vita, no? che anziché incontrare l'altro, incontro l'idea che ho dell'altro eh? e quindi l'altro se ne sta di là l quello che è veramente, quello che pensa la sua storia, diventano assolutamente indisponibili perché io ho già deciso che lui è così, fine appunto e questo vale anche per dire la maggior parte dei problemi di fede sono dovuti a questo principio sbagliato. Per cui, tu non è che credi o non credi in Dio. Tu credi o non credi alla tua idea di Dio. Poi magari è sbagliata, perché quello non è Dio, quella non è la Chiesa, però tu hai deciso che ci credi oppure che non ci credi. Però, senza un principio di sana realtà, che passa attraverso l'incontro, l'esperienza... Eh, la fede eh, rischia di diventare eh, assolutamente qualcosa di molto pericoloso addirittura e la cosa importante nella vita è tentare di fare questi incontri, queste esperienze di mettere insieme le persone, di far incontrarci con il eh, volto della realtà anche quello più ruvido eh, per cui eh, in oratorio su un campo di calcio, in un'aula di catechesi, al bar, piuttosto che, dovunque, eh, quello che conta è eh, riuscire a stare insieme, incontrarci, parlarci, eh, misurarsi reciprocamente, è bellissimo, adesso abbiamo riaperto l'oratorio, quindi sono tornati tutti, tutti, tutti, tutti, anche quelli che pensavo fossero spariti, eh, dicevo, ma questi non li recupero più, no, sono tornati, ovviamente sono tornati anche i pregiudizi reciproci, classico. Eh, ed è bellissimo vedere come, eh, adesso che devono giocare insieme a pallavolo per dire, o devono eh, capire chi utilizza l'unico pallone che c'è da calcio, eh, sono costretti a misurarsi gli uni con gli altri, per cui, ah che palle, loro ci rubano, fanno sempre casino, eh, poi in realtà si scontra il fatto che quelli che fanno sempre casino in realtà si lamentano. Coi buoni, perché? Perché non ci ascoltano, perché hanno dei pregiudizi, perché ci trattano sempre male. E quindi, ecco le... Qui. Per tornare a quello che dicevo prima, perché ci credo molto, eh, c'è bisogno di mh, guardare faccia a faccia la realtà, eh, sempre, in ogni cosa, e questo libro è un po' è un tentativo di dire che questa cosa è assolutamente essenziale. Ma si vede che ti entusiasma perché gesticoli anche tanto e hai anche le braccia lunghissime. Io ho molta paura <ride> di ricevere un ceffone per errore. Immagina <ride> dal pulpito la mattina, durante <ride> le messe, è un. Eh, Ma non non pena, faremo una spedizione col torpedone tutti per venire a vederti. Senti Enrico, invece tu adesso nel, nel, nell'ultimo romanzo che hai scritto, è bello perché sei tornato su personaggi che, che sono tanto tanto indietro nella, ne, nella tua memoria di scrittore. Ed effettivamente tu avevi lasciato questi personaggi, che sono Gioia e Lo, per chi ha letto ehm, Tutti che andiamo felici, Insomma, li ha, già, li ha già incontrati. Questo lapsus. Tutti cadiamo felici. Tutti cadiamo felici. E te, ne uniti, cadiamo te, ne felici. te ne ho uniti due. <ride> eh sì, perché tutti cadiamo felici. No, no, Vabbè, ma poi è un lapsus, è un lapsus eh... rilchiano eh, Eppure cadiamo felici. E li, li avevi lasciati sulla soglia anche di alcuni desideri. Che loro non erano riusciti in fondo a realizzare dei desideri un po' impossibili. E adesso invece li hai recuperati dopo un po' di anni. Ma io, prima di rispondere alla tua domanda, posso dare. Certo. il mio Rispetto a quello che ha detto lui. Sì, anzi, che voi ogni sono... tanto io posso anche ritrarmi e <ride> voi chiacchierate tranquilli. Anzi, no, mi metto perché ho detto una di cosa... sicurezza dalle sberle di Don Alberto. Io non sono molto credente, però credo che se avessi avuto te come parroco. Cioè... <ride> una no? conversione a Torino Spiritualità. No nel senso che questa cosa che hai detto no? che noi non conosciamo l'altro ma quello che noi pensiamo che sia l'altro oltre che verissima si traduce in un effetto alla potenza no? quando a fare così siamo noi insegnanti perché noi insegnanti abbiamo un potere quasi plasmante verso i ragazzi e le ragazze e si, crea, si può creare si possono creare dei danni pazzeschi quando ciò che noi pensiamo che sia l'altro no? che poi non è così, noi magari pensiamo, questo qua è uno che non ha voglia di far niente, ma noi con, con questo semplice pensiero, senza fare altro che pensarlo, già lo stiamo indirizzando verso diventare quella roba là. Avete mai avuto una, una materia in cui andavate male o bene, poi cambiando insegnante, cambiavate anche totalmente, cioè andavate, se andavate male poi improvvisamente andavate benissimo, il contrario, no? Mi è mai successo? Credo che sia successo quasi a tutti, è successo anche col calcio, per esempio, cambiando allenatore, no? E ti dici, ma com'è possibile? Io sono sempre lo stesso, com'è che improvvisamente divento un genio, oppure divento bravissimo in questo sport? Cosa è strano? E qua c'è questa cosa che, vabbè, chi fa l'insegnante come me lo sa benissimo come si chiama, è l'effetto pigmalione, no? Pigmalione, appunto, che era... Questo, questo scultore mitico che, che creava statue vive. E il concetto era proprio quello. Noi abbiamo questo potere di creare, di, di, di creare in qualche modo ciò che saranno, ma eh, anche in positivo, ovviamente, e, e in negativo. Ed è questo che mi, mi, mi ha molto colpito di quello che hai detto, perché si incrocia perfettamente con quello che, con quello che facciamo noi tutti i giorni. E venendo a questo, e preso rispondere anche alla tua domanda, così faccio, wop, e poi tornare con la sedia più avanti, che... Ti hai detto, sì, appunto, eh, hai continuato questa storia. Sì, esatto. E adesso ho voluto provare a raccontare un momento particolare. Il primo libro era una fotografia dell'adolescenza nel cuore proprio dell'adolescenza. Adesso ho detto: ho sentito che fosse giunto il momento di raccontare invece con una Polaroid il momento in cui da adolescente stai diventando grande. Cioè devi cominciare a, prenderti, a prendere delle, delle decisioni, delle responsabilità. Delle, eh? E la protagonista, Gioia in quel momento ha una grandissima crisi perché scopre che tutte le sue più grandi certezze scrollano. Chi amava si sente tradita da chi amava e soprattutto il suo più grande esempio, un professore che per lei era, no, scopre di lui una cosa terribile e gli fa dire ma come? Cioè proprio tu che parlavi, che dicevi queste cose qua, tu sei quello che poi ha fatto peggio di tutti? E allora volevo raccontare in qualche modo questo tema, che secondo me non, non viene molto, non so perché, eppure dovrebbe, perché Joy arriva a lasciare la scuola, tranquilli, non è spoiler per chi non l'ha letto, perché succede a pagina 5, tipo, quindi <ride> non è un vero spoiler. Lascia la scuola e scopriamo, insomma, che l'ha abbandonata. Volevo trattare il tema di tutti questi ragazzi che sono in Italia, tantissimi, siamo fra i primi in Europa come abbandoni scolastici. Perché non se ne parla? È la cosa peggiore che possa succedere a uno studente che abbandona la scuola prima dei 16 anni, che dice basta, non vengo più. E molto spesso mi sono chiesto perché succede? Credo che spesso succeda, oltre alle ragioni sociali, no? che hai già un po in parte trattato tu, c'è anche proprio il tema ma la scuola come li vede questi ragazzi? Quando si, come li, li, li interpreta? Qual è l'immagine che se ne fa all'inizio? Siamo sicuri che non siamo anche noi a farli diventare così? Non è che sono loro che si sentono respinti, non è che se ne vanno perché non hanno voglia di studiare, se ne vanno perché si sentono respinti dalla scuola, si sentono non compresi, non accettati, non capiti, sentono che quello che hanno da dare non va bene, che anche se hanno mondi no, dentro... Non, la, la scuola italiana in particolare credo che funzioni così non è un posto dove uno si possa sentire a casa e io vorrei che questa cosa cambiasse, anche per questo ho scritto questo libro ma secondo te ha anche a che fare con una competitività che magari gli insegnanti a volte senza volerlo innescano? beh, devo dire che su questo ha un peso molto forte, una cosa che vabbè, contro cui io mi batto da un po' che, che è il voto numerico no? e che, in qualche modo è diventata una sorta di, cioè, ehm, la valutazione intesa in questo modo, col voto numerico, con la cosa. Poi io ogni, non so se ti succede anche a te adesso che hai cominciato a fare questi video sui social, ma a, a ogni giugno ho la casella di messaggi piena di ragazzi che sono stati fermati, bocciati, rimandati, che vanno totalmente nel panico, la mia vita è finita, sono un fallito, basta, non è... Eh, e in un paio di occasioni addirittura ragazzi che a me si confessavano che volevano farla finita cosa veramente, cioè, dopo, una volta ho fatto arrivare i carabinieri a casa di uno sono riuscito a rintracciarlo, grazie alla mia compagna che è una stalker di professione <ride> è riuscita a trovare l'indirizzo e gli ho fatto mandare perché mi ero veramente preoccupato no, di, di questo ma so, sono cose che succedono, perché il fallimento viene vissuto come non un fallimento di una prestazione ma come il fallimento della persona perché si pensa che se uno sbaglia un compito sia lui sbagliato e non semplicemente ah, mi è venuto male, magari ci aveva l'ansia quel giorno, i motivi possono essere tantissimi. Perché accade questo? Eh, e credo che questo dipenda molto anche dal nostro, no, già da, da, da come li valutiamo, eh, fare questa sorta di divisione fra, fra buoni e cattivi, fra bravi e meno bravi, giusto? E anche lo stesso, non so il vostro com'è ma il mio della relazione finale come me l'hanno impostata è fatta così dividi la classe per gruppi di livello questi sono i bra... che, penso che io lo lascio sempre in bianco eh, scusa Ops. Don Alberto se hai da commentare io non faccio la domanda io sono insegnante tra l'altro insegno religione e grazie a Dio non devo dare voti numerici, quindi io godo quando vado in classe, sono proprio felice perché eh, devo insegnare una materia che vabbè è l'ultima, l'ultima ruota del carro delle materie, bla bla bla, vabbè. Eh, però mh, sono, mi sento fortunato perché non devo preoccuparmi di dare valutazioni di questo tipo, per cui si può creare tutto un altro tipo di rapporto fra me e i ragazzi. Eh, forse a volte troppo sbilanciato sulla relazione ma perché sento l'esigenza di compensare quello che capita o non capita nelle altre ore per cui, per cui forse se manca umanità ecco, d'approccio eh, nelle altre materie allora questa umanità bisogna superirla eh, in altre parti, io quindi io ci provo e, ed effettivamente questo cioè, concordo in pieno non capisco perché neanch'io, cioè nel senso... Io stesso ero vittima di questo sistema, eh? Ossessionato dal voto, devi stare... Poi, era un valizio classico. Tutti bravi, perché la scrematura del classico si fa ai primi anni, ok, via quelli scarsi, e, e poi rimangono le eccellenze. Ed è una gara a chi fa di più, a chi ha i voti più alti. E, ed è difficile poi uscire da questo gioco perverso se non c'è nessuno che, che ti tira fuori. E, forse uno dei motivi, mh, credo che mh, cioè, è un problema di sistema più grande della scuola in realtà, è tale per cui oggi vale solo quello che è utile, cioè il principio di utilità è elevato al principio massimo eh, per fare discernimento sulle persone sui soldi, eccetera, eccetera se, quindi tu, studente eh, vali solo se sei utile, se produci un utile, l'utile per, per lo studente è il voto hai voti alti, ok, hai voti bassi No, no buono, eh, perché quando andrai a lavorare, se fatturi, bene, se non fatturi, ti licenziamo. E, e così nella vita in generale, a volte anche nelle relazioni. Eh. Eh, siamo amici perché, perché mi servi, non per altri motivi, piuttosto che anche le relazioni amorose. Stiamo insieme perché ho bisogno di avere una stampella su cui reggermi, se no non mi sento nessuno. Eh, nel momento in cui la, la persona, eh, viene, il valore della persona viene persa, e viene valutato solamente in base all'utilità, quello che produce, questo è il dramma. Gesù nel Vangelo diceva, due sono i padroni, o la ricchezza o Dio, e ne segui o uno o l'altro. E dietro la ricchezza ci sta tutto questo mondo, il denaro, eh, l'utilità, eh, il fatturato, eccetera, eccetera. Dio penso che sia invece il valore della persona, il volto dell'altro, la relazione, ed è proprio difficile tenere insieme le due cose. Credo che a volte come sistema ci eh, si stiamo sbilanciando su, su quello lì, su quello del, del, dell'utilità, del voto, eh, de, de, del valore del numerico delle cose, quando invece se guardiamo il nostro cuore c'è molto di più. A cosa, eh, attorno a cosa ruota il mondo? Attorno a, a, al denaro, all'economia o attorno al cuore delle persone? Questa è la vera domanda. E calandolo nella scuola, negli oratori, nella politica, nelle famiglie, beh... A volte i nodi vengono a pettine, penso. Mm. Senti, invece, nei tuoi, nei tuoi video tu lavori molto nel eh, raccontare un'idea di Dio che è un po' diversa da quella che è la vulgata spesso, spesso diffusa. Eh, secondo te quali sono gli aspetti principali che uno dovrebbe smantellare per arrivare a farsi un'idea di Dio un po' più realistica? Qualsiasi. Cioè, qualsiasi idea di Dio è sbagliata. Eh, o meglio o meglio, eh, noi siamo eh, esseri viventi che a, sono condizionati dallo spazio e dal tempo. Cioè, purtroppo di cose abbiamo questi, questi due limiti, questi due vincoli. Quindi eh, inevitabilmente ciascuno di noi eh, vive, pensa, crede a partire dalle esperienze che fa nello spazio e nel tempo. C'è sempre bisogno di un'esperienza per eh, credere e la qualunque fede tu possa avere, questa poi la riconduciamo a delle esperienze che hai fatto, che sia qualcuno che ti ha parlato di Dio in un certo modo, un'esperienza di Dio in un certo modo, eccetera, eccetera. E nel momento in cui la nostra fede si sostanzia solamente di idee che abbiamo ricevuto magari da altri, eh, che però non passano attraverso un'esperienza allora quelle secondo me vanno proprio smantellate o perlomeno c'è bisogno poi di, di, di verificarle di, di fare esperienza eh, parlo per la mia squadra diciamo così eh, il cristianesimo eh, non nasce come teologia nasce come vita di una persona che era Gesù di Nazareth che ha fatto certe cose ne ha dette certe altre ha incontrato certe persone e attorno alla sua esperienza eh, che poi è stata il contenuto principale di quattro storie che sono i Vangeli eh, attorno a questa esperienza che viene raccontata nasce la fede e quindi per credere c'è bisogno di risalire a un evento fondatore che è avvenuto nello spazio e nel tempo se le nostre idee di Dio sono campate per aria letteralmente, per cui non si agganciano a un racconto, a una storia che è la storia di Gesù Cristo, allora queste cose inevitabilmente rischiano di essere problematiche o di non essere cristiane, semplicemente. Cioè, è una fede non cristiana. tanto cattolicesimo che c'è in Italia non è cristiano, perché non ha niente a che fare, i punti di contatto con la vicenda di Gesù Cristo sono talmente... Mm, come dire, eh, appannati, eh, fumosi, eh, che, che, che sono diventati un'altra cosa. Quindi eh, nel mio tentativo di raccontare la fede col linguaggio di oggi, provo a partire dalla mia esperienza intanto, perché poi non è che dico cose diverse da quelle che io stesso ho ricevuto, eh, eh, provo a provocare, cioè, tento di provocare il più possibile l'immaginario comune ecco, del cattolico medio in Italia e, e tento di riportare all'evento fondatore che è la vicenda di Gesù. Credo veramente che, eh, per dire, non so quanti qui sono cattolici, eh, però la domanda che dovremmo farci tutti è, ma il Vangelo l'abbiamo letto almeno una volta nella vita per intero? No, perché è la nostra fede, di quello si parla, ma se quella storia non la sappiamo è un po' un problema. Ma che come dire, i non cattolici praticanti, per dire, nelle ore di religione, benedettissime ore di, re, di insegnamento di religione cattolica, eh, quell'evento quel, quel fondatore della religione cattolica, del fatto chiesa, del fatto religione, che è il Vangelo, viene raccontato, viene letto, eh, così come si leggono i promessi sposi, l'odissea, eccetera, eccetera. Il Vangelo è un testo che viene letto. No! E quindi si fa la religione cattolica, il catechismo, spesso, a partire da delle grandi idee, dalle teologie. Bene, dimentichiamoci che le teologie sono nate come elaborazione di una storia. E Gesù non è venuto a fare il professore di teologia, è venuto a fare l'uomo che ha incontrato, eh, è stato fratello, amico, padre, eh, guaritore, eh, consolatore, eccetera, eccetera, eccetera. Padre, aspetta, colpo di scena. No, no, no, no, nel senso, nel senso, <ride> senso figurato. <No. ride> L'avevi appena convertito. <ride> Prima ho scoperto collutorio, adesso mi... Tiro. e Kafka e Zappa. Adesso no, no, effettivamente. Allora... No, padre no, adesso non, non voglio entrare in questo dettaglio. Però Gesù si è posto, eh, ha tentato di, di vivere la vicenda umana a 360 gradi. E quindi il suo essere uomo di sesso maschile, eh, inevitabilmente nel rapporto con l'altro, pur dentro la vita celibe, eh, ha esercitato un certo grado di, di paternità. L'ho salvata. <ride> sì. Hai scoperto che Gesù è padre e che dietro a Frank Zappa c'è Franz Kafka e mi sembra che già ti sei portato a casa. La porto a casa due, che vado veramente felice. Senti, tornando al tema della vocazione, io penso che ci sia poi un'altra difficoltà che uno ha nell'inseguire la propria, perché uno ha sempre un, due desideri contrastanti, io credo, almeno io li ho sempre sperimentati. Uno è quello un po' di eccezionalità, no? di stagliarti sopra gli altri, di non essere come tutti gli altri. D'altro canto, però, un sacco di volte, invece, il desiderio che hai profondo è anche quello di essere un po' come tutti gli altri, anche un po' meno visibile, un po' meno esposto. Secondo te, la, la propria vocazione, è uno, cioè, per centrare la propria vocazione, come trova un equilibrio tra queste due spinte così, così diverse che però a me sembrano ugualmente forti nell'essere umano? Ma credo che siano considerazioni che, che uno fa forse a posteriori, non lo so, però... Eh, sai, gli antichi greci lo chiamavano il daimon, è una sorta di angelo custode che ognuno di noi ha. I demoni nell'antica Grecia sono una via di mezzo, sono a metà, vivono metaxù, si dice in greco, cioè a metà fra il cielo e la terra, e vegliano su di noi e ci seguono ovunque, e in qualche modo sono il riflesso proprio di quella che è la nostra chiamiamola vocazione, il nostro anche destino se vogliamo. E la parola greca felicità si dice eudaimonia perché significa essere in compagnia di un demone buono. Cioè eh, in qualche modo aver assecondato il proprio demone. E per essere felici bisogna assecondare il proprio demone. Altrimenti poi se non lo assecondi, se non segui ciò che lui ti dice, il demone buono si trasforma nel demone invece nostro, quello cattivo. Si sì, sì, cambia totalmente natura e ci, rende, ci può rendere persone... Eh, frustrate, arrabbiate col mondo, no? Eh, e, e quindi questo va oltre l'essere eccezionali, o l'essere anch'io credevo, sai, quando ero molto piccolo sognavo di fare lo scrittore, no? E mi immaginavo che la cosa bella dello scrivere fosse proprio la gente che ti ferma per strada. Tu hai scritto il mio libro e non posso dire che sia una cosa brutta quando succede, eh? quando succede, <ride> non posso dire che sia brutto. Ma non è lì in realtà la vera, la vera gioia, io l'ho provata per esempio quando una ragazzina di 15 anni in un evento come questo a Pordenone mi ha, mi ha fermato mentre stavo parlando, ha alzato la mano, prof le devo fare una domanda, io pensavo fosse sul libro. Sai? No, non parlo più con mio padre, 400 persone, non parlo più con mio papà, come devo fare? E già sudavo io, fine estate, caldo. E così lì per lì la cosa che mi è venuta da dire istintivamente è stato: va bene, non riesci a parlarci, non è più un dialogo, prova a scrivere ciò che provi. no? Lei poi ha anche cercato di descrivere quello che provava per lui e ha detto: scrivi quello che ci hai detto a noi qua 400 persone. Se l'hai detto davanti a 400 persone, riuscirai a scriverlo? Che poi in realtà è la cosa più difficile: eh? parlare alle persone a cui vogliamo più bene, dire ciò che proviamo è la cosa più difficile del mondo comunque passano credo due mesi tre mesi mi ritrovo nella casella dei messaggi un messaggio di questa ragazza si ricorda io ero lì a porterone legge le ho... sì sì mi ricordo ecco sappia che le ho, ho scritto a mio papà gli ho fatto trovare un bigliettino in cui diceva qualcosa provavo e dopo lui è venuto a bussare alla porta di camera mia e mi ha detto vieni che di là che guardiamo un po' la tv insieme Ecco, io lì mi sono sentito realizzato, detto, ah, il mio destino è compiuto, ho fatto il mio dovere su questo. Questa è la felicità, quando riesci a, a sapere di aver eh, aiutato qualcuno a stare meglio. Io la percepisco così, per me è questo, significa, quindi mettere ciò che hai, che Dio ti ha dato, no? E lo metti a disposizione del mondo, perché il mondo magari quel giorno lì, anche solo per un minuto, sia un posto un po' migliore. Bella, una bella definizione di felicità. Ce n'è un'altra bellissima di Flaubert, che però forse è attribuita a Frank Zappa anche questa, che lui dice che servono tre cose per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti, essere in buona salute, ma se ti manca la prima non c'è proprio verso. <ride> però la tua bella, è più bella, e lui era bella. un po' cinico, un po' caustico. Ehm, Volevo, eh, ti faccio ancora una domanda, poi lasciamo invece anche spazio alle vostre domande. E, quando Enrico parlava del demone, del demone in senso, in senso greco, ehm, ci sono delle. in effetti Platone racconta delle cose bellissime, cioè tipo nel simposio Socrate arriva tardi, tutti lo aspettano, tutti sono gelili, arriva tardi perché lui si incanta fuori a parlare col proprio demone, completamente assorto. A te capita di avere un dialogo simile con Dio, tale da tagliarti fuori da tutto il resto, intanto il mondo continua a scorrere al suo ritmo e tu invece... Sei in questa condizione. Mi piacerebbe farlo. Cioè ehm, Racconto un episodio significativo da questo punto di vista. Quando ero eh, un adolescente alla ricerca della propria vocazione, della propria felicità, 17-18 anni, eh, io di questi momenti ne ho vissuti tanti. Me ne ricordo uno. Eh, ero in oratorio, alla sera, incontro di catechesi, entro nella lettera con i miei soci, non mi ricordo di cosa stessimo parlando, ma una cosa è chiara, eh, sentivo il bisogno di uscire e non, non, non, non capivo perché, sentivo proprio il bisogno di andarmene fuori e di, boh, starmene sotto il cielo, pregare, pensare, riflettere, come se ci fosse stato un richiamo, una sirena, un gancio. E ho passato i primi 15 minuti eh, nel panico più totale perché non volevo andarmene, cioè non volevo fare quello originale che se ne va, che ci per boh perché. Eh, a un certo punto ho detto basta, me ne vado, sono uscito e mi sono messo su una panchina in mezzo al campo da basket al buio. Freddo, freddo, freddissimo, era gennaio, eh, sotto un cielo stellato e lì mi ricordo che. Ho pregato e tutti mi stavano cercando in quel momento, eh, ma non mi importava, cioè, avevo bisogno di stare alla presenza di colui dal quale mi sentivo chiamato e che eh, in qualche modo mh, stavo conoscendo. Ma di episodi del genere, me ne sono capitati una valanga. Eh, mi allontanavo mh, e mi mettevo un po' a pregare, a, a scrivere poesie, Ero il periodo in cui ero innamorato della vita, eh, e scrivevo poesie. Eh, che per me era necessario, era essenziale. A volte vedo farlo anche ai ragazzi. Eh, ad esempio in oratorio abbiamo una cappellina molto bellina, eh, tutta sistemata di recente, e loro sanno che, possono, che è un luogo custodito, fuori c'è bordello, casino, eh? ma lì silenzio. E a volte vedo che qualcuno entra, ma in maniera inaspettata. Eh? Cioè, eh, i, I più inaspettati a volte entrano in quel posto perché sanno che lì c'è possibilità di fare silenzio. Quindi, che non vuol dire non... Parlare, basta. Significa proprio eh, far parlare veramente eh, quello che c'è, il diamond che c'è dentro. Darti la possibilità di ascoltare quelle parole che nessuno eh, ha la possibilità di ascoltare e che nel caos della vita eh, tu non hai la possibilità di sentire. Una volta che le hai sentite, eh, ti, ti puoi orientare verso la tua felicità e torni eh, dentro la battaglia e sai da che parte andare. Ecco perché è importante fare silenzio, ecco perché è importante pregare. Pregare è come... Mh, Prendere le distanze dalla vita e guardarla da un'altra prospettiva. Eh, come quando tu... Sono andato in aereo, mi hanno fatto guidare un aereo, un matto, eh, un qualche mesetto fa, eh, sopra il lago, i laghi del Varesotto, e ho visto Gardaland, che dall'alto era un puntino piccolo così, minuscolo, ma come Gardaland, è enorme Gardaland? No, dall'alto è minuscolo. E, e questo cambio di prospettiva eh, l'ho trovato molto interessante. Pregare così... Tu ti, ti, ti allontani un attimo dalla realtà, la guardi da un altro punto di vista, la ridimensioni, ti ridimensioni, ridimensioni i problemi al cospetto dell'onipotente e poi ci torni in mezzo sapendo che cioè, niente mai potrà determinare eh, l'esito della tua vita perché tu vali molto di più, perché c'è molto di più in gioco e eh, perché la vita è molto più grande. Noi siamo in chiusura, vi volevo solo chiedere un'ultimissima cosa all'uno e all'altro. Che desiderio state cullando in questo momento, in questo periodo? A me, quello più grande di tutti, proprio, riguarda proprio quello che faccio, mi piacerebbe come dire, insegnare in una scuola dove sento tutti i giorni che, che i ragazzi sono felici di venire lì. sono cioè, proprio che... Ah, una liberazione, no? che invece per molti è il contrario, è no? una, una prigione, una chiusura, una... e quando lo leggo nei loro occhi io sto malissimo, a parte mi sento incolpissima io in prima persona, e poi mi sento male perché mi sento. mi sono sentito anch'io così, e quindi vorrei che nessun altro si sentisse così. Quindi il mio sogno è questo, un po' questa cosa qua adesso, il mio desiderio più grande adesso. Okay. <ride> Breve e incisivo. eh? No, infatti, eh, queste domande sono quelle che spiazzano, le, quelle più difficili. Eh, sono eh. quelle che uno deve dire <ride> prima, però. Eh sì, non allora. Allora, allora, allora. Io in questo momento eh, desidero eh, che. Mh, riuscire a trovare un modo eh, per eh, parlare di Dio alle persone eh, in modo tale che eh, le persone possano fare l'esperienza di Dio. Eh, che ho fatto io mi piacerebbe che desidero che, che la Chiesa eh, riesca a trovare una strada un percorso, una comunicazione un linguaggio, una parola eh, che possa arrivare al cuore delle persone di oggi, eh, andando oltre i pregiudizi, oltre le precomprensioni, oltre anche gli sbagli, i fatti, eh, gli ostacoli, le, eh, insomma dire, le, le distanze che si sono create eh, a volte tra il mondo e, e la Chiesa. Perché? Perché c'è in gioco tanto. cioè C'è in gioco eh, la possibilità eh, che il mondo e Dio possano eh, in qualche modo andare avanti insieme che eh, il cuore degli uomini eh, possa essere il motore che fa girare il mondo intero. So che è un desiderio grande, per me si concretizza in quello che faccio, in oratorio e sui social e scrivendo libri, insomma facendo prete, eh, però il desiderio, scusami, intanto mentre parlo vago desidero che questa cosa possa essere condivisa da altri, cioè desidero non, eh, non essere solo nei miei desideri, desidero che i miei desideri possano essere in qualche modo, incrociare i desideri di altri dentro un grande desiderio più grande e che, e niente, smetto di parlare perché sennò vado avanti, grazie, scusate. Grazie. <ride> È bello perché i vostri sono entrambi desideri orientati verso, verso il prossimo, verso chi sta davanti, non sono quei desideri ripiegati su di sé. No, bravi. Non ho capito, cosa hai detto? No, no. no dico bravi, ah, bello. Ah, okay. Che sono desideri verso gli altri, non quei desideri che sono solo ripiegati un po'. No, no, ne ho anche altri ancora, ma c'è un prete, qua non posso. <ride> Vabbè, allora eh, prima di sentire le confessioni pubbliche di Enrico Galliano, grazie per essere venuti ad assistere alla conversione di Enrico Galliano su questo palco ad opera di Don Alberto Ravagnani. No, grazie veramente a entrambi eh, per questa vostra testimonianza, per aver parlato con noi di vocazione, di desiderio, di paure, di sbagli. Sono tutti temi che si legano tanto al tema di quest'anno e richiamano anche una dimensione di fragilità, che noi abbiamo provato a dirlo più volte. Quest'anno è insita nel desiderio, perché il desiderio è sempre uno squilibrio. E quando sei, quando sei un po' squilibrato hai un piede piantato a terra, l'altro piantato in piedi, l'altro in aria, e chi lo sa dove va a atterrare. E quindi è una dimensione fragile che però noi volevamo quest'anno provare ad abbracciare. Quindi grazie mille Don Alberto Ravagnani, grazie Enrico Gagliano per essere stati qui.